Avete messo in campo un percorso secondo me importantissimo, serio e che diciamo, entrerà, arriverà a tutti i vostri associati e che eh, diciamo, da una parte rilancia i vostri principi, eh, quelli importanti la solidarietà, la libertà, democrazia, gratuità, la città eccetera, dall'altra sulla scorta di, de, della storia che hai ricordato. Che, che storia anche recente Decentre. di bilanci di missione eccetera eccetera eh, diciamo declina questi principi in una serie okay. di, eh, diciamo, di, di regole eh, del vivere assieme, del vivere associato, del vivere sui territori per esempio ho visto nel, nel questionario di autovalutazione si entra molto diciamo, nel. Si scende dal principio generale. Certo, certo, perché alcuni principi sono di buon senso, credo che certo. tutti li possiamo condividere e anche qualcuno che magari non li applica però può facilmente dichiarare di, di averli. Noi con quel questionario vogliamo entrare nel merito ma non colpire, un elemento che volevo evidenziarti era non essere ispettivi verso queste associazioni ma far sì che i nostri presidenti, i dirigenti delle associazioni locali possano dire questo cielo cielo manca. Ah, e se manca gli forniremo degli elementi di formazione, di contenuto rispetto a alcuni principi che sono anche burocratici, anzi doverosi, ma nella realtà pratica a volte sfuggono o non sono così ritenuti prioritari perché il volontario innanzitutto dona il tempo, poi i nostri dirigenti poi si ritrovano anche ad avere responsabilità penali, personali e quindi questo dovrebbe aiutarli. Nella pubblica assistenza sono presenti ed esposti in un luogo di facile consultazione allo statuto e al regolamento associativi. Sono che cose è, diciamo, che esatto, <ride> Non, non dice. però può darsi che uno nelle mille cose da fare non ci ha pensato, dirà no, e però si, si, si, edita, si adegua. È pieno di queste cose che indicano, io insomma, penso di, di interpretare, un cammino da un fare. Cammino, assolutamente. No? Quindi, Anche alla luce di quello che. il la riforma del terzo settore, speriamo anzi, Immaginiamo e vogliamo avere in termini poi di collaborazione rispetto all'attività di controllo, perché purtroppo lo sappiamo ci sono realtà fa false dove, dove c'è gente che sfrutta i benefici fiscali, la benevolenza verso il volontariato e invece svolge servizi di scarsissima qualità e soprattutto sfrutta persone. Quindi la nostra è un'esigenza di distinguo, un distinguo in un senso positivo, cioè di individuare delle caratteristiche che possano permetterci di andare a terra. Alta. Io credo che abbia una duplice valenza, da una parte quella di far crescere l'organizzazione, e le varie organizzazioni associate, quindi diciamo, di aumentare il grado di consapevolezza dei diritti e dei doveri dell'organizzazione, di chi vi partecipa, degli utenti, eccetera. Ma dall'altra parte diciamo, questo percorso ha indubbiamente diciamo, un'altra ricaduta che è quella di distinguere eh, AMPAS rispetto ad altri. Terza forse ricaduta possibile è che essendoci incamminati verso una, diciamo, anche un contesto normativo eh, diciamo, che eh, diciamo, porta verso una maggiore trasparenza, il codice degli appalti, allora. alla riforma del terzo settore, eh, eh, tutto questo lavoro diciamo, eh, darà più forza. forza. Alla, alla vostra organizzazione, certo. no? che tra l'altro mi viene in mente, tu sai che nella, nei promessi sposi c'è cioè, il capitolo 21, donna prossima, sì, no? e giusto. arrivano tutti a chiedere loro cosa cioè, dice, ma come già quest'uomo riferendosi a Donald Mondi sì, fa ti... del bene <ride> e in più gli volete rompere <ride> le scatole? Quindi, io credo che, che questa sia una tentazione del volontariato, del volontariato che oggettivamente è impegnato. A fare qualcosa per gli altri. Ma come faccio qualcosa Col per gli altri? altri? E in più mi chiedi bilancio, in più me. mi dici ma vi ritrovate, fate l'assemblea, non rompetemi le <ride> palle, no? È una tentazione È una tentazione, vuoi. una facilitazione perché a volte può sembrare tempo perso o invece, difficoltà. Invece no, invece più sei trasparente, più sei inclusivo, più sei partecipativo diciamo anche il bene che fai lo fai sicuramente meglio. meglio. Grazie, bene, ancora. Grazie ancora. Grazie ancora.